L'emendamento, per esempio, numero 6, eh, riteniamo che debba essere discusso in Commissione, in quanto riguarda appunto una questione di importanza e di complessità molto, molto importante, e quindi eh, è necessaria una discussione in Commissione e non eh, un giudizio, diciamo, relativo soltanto qui in questo ambito. Mentre per quanto riguarda l'emendamento numero 7 e quindi la questione diciamo, della, di nuovi treni da acquistare per avere una, un, minor, un maggior collegamento e un miglioramento diciamo, dell'offerta tra Terni e Roma noi ovviamente siamo d'accordo, ma siamo d'accordo nel potenziare i regionali veloci che costano la metà delle frecce bianche che ci mettono pochissimo di più rispetto alle frecce bianche considerando che la maggioranza dei pendolari prende dei, dei regionali veloci e eh, in questo caso invece aumentando treni che sono ad alta velocità eh, si crea un, una non equa distribuzione dei treni per i pendolari perché a maggior treni veloci diminuiscono le corse per i regionali e in questi, anni, in questi ultimi anni i collegamenti tra Terni e Perugia sono diminuiti i treni regionali veloci ed è diminuita anche l'offerta eh, ai servizi che si danno all'interno di questi treni noi abbiamo fatto un'interrogazione per quanto riguarda ad esempio i regionali veloci che arrivano alla stazione Roma Termini al binario Est. Il binario S per essere percorso ci mette almeno 10 minuti e tra l'altro questo binario S è privo di quelle infrastrutture utili ai disabili e quindi è totalmente fuori norma. Il Ministro Lupi non ci ha risposto, quindi noi eh, come Movimento 5 Stelle vogliamo tutelare il collegamento tra Terni e Roma, ma potenziando i regionali rispetto all'alta velocità treni veloci che non sono presi dai pendolari, ma solamente molto spesso da turisti o da persone che non sono costrette ad andare a lavorare quotidianamente a Roma, perché la maggioranza dei treni appunto, che prendono i pendolari sono appunto, i regionali veloci. e Comunque dicevo, per pochissimi in più ci mette un'ora e cinque, un'ora e dieci, e quando i regionali ci mettono di più è perché si fermano e devono dare precedenza a quelli ad alta velocità, quindi doppiamente i pendolari vengono in qualche modo declassati e sorpassati da qualcosa che eh, non rientra nelle loro tasche, perché un treno regionale costa più 6,80 euro, eh, 6 ,80, mentre un intercity costa sui 14 euro in freccia bianca dai 14 ai 16, quindi si parla di un, un costo elevatissimo per un pendolare va a triplicarsi se, eh, se dovesse prendere un freccia bianca piuttosto che un regionale. Veloce. Un altro punto è quello che riguarda la E45. Noi ribadiamo come Movimento 5 Stelle la totale contrarietà rispetto a quest'opera, non perché siamo contro le grandi opere, ma perché dobbiamo pensare, noi rappresentanti di Terni, prima di tutto ai cittadini ternani. I cittadini ternani ad oggi che vanno a Perugia, e sappiamo quanti ce ne sono, sia sempre per pendolarismo di tipo lavorativo, sia per tipo di studenti, è elevatissimo e i servizi al di là della strada, della superstrada non ci sono più praticamente perché anche la centrale Umbra purtroppo sta subendo dei colpi che la stanno totalmente eh, affossando. Ad oggi, ed è da tantissimo tempo che la centrale Umbra percorre quel tratto con vari, eh, con vari mezzi, quindi si prende prima il treno, poi si prende a un certo punto un eh, autobus e poi ancora una volta si riprende un treno. Quindi io in realtà più che pensare a una superstrada, penserei a un potenziamento di quei mezzi pubblici che sono alla portata di tutti e eh, non attassare ulteriormente i cittadini per un tratto Terni-Perugia. Nell'eventualità poi fosse fatta bisogna pensare anche all'impatto ambientale che ha un'autostrada all'interno della tratta del cuore dell'Umbria, perché sono stati, eh, non c'è stato uno studio su questo tipo di impatto. E proprio il 5 settembre, invece, per quanto riguarda il punto di vista economico, c'è stata una nota dei magistrati della Corte dei Conti che rileva come eh, come appunto eh, ci sarebbe l'impossibilità in base alla normativa attuale di utilizzare gli 1,8 miliardi di euro di defiscalizzazioni previste dal piano finanziario della Orte Mestre, quindi in realtà c'è un ulteriore blocco riguardo all'autostrava che viene dalla Corte dei Conti, quindi anche qui secondo me ci dovrebbe essere un, una grandissima discussione e partecipazione di tutti a, eh, una cosa, a una opera del genere e sentire prima di tutto i cittadini ternani questione del genere e non soltanto diciamo, ehm, interessi magari altri che non ci dovrebbero appartenere come rappresentanti dei cittadini ternani. Grazie.